Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlo di un prodotto eh, che mi ha davvero entusiasmato, un prodotto del marchio ez Viz, questo marchio di cui ho portato tantissimi prodotti qua sul canale perché lo ritengo un marchio davvero valido, con il giusto compromesso tra prezzo e qualità. Oggi ragazzi vi porto sul canale lui, il DP2C, eh, cos'è il DP2C? È uno spioncino smart cos'è uno spioncino smart praticamente andremo a sostituire lo spioncino classico che si trovano nelle porte di praticamente tutti gli appartamenti con questa versione smart quindi andremo a rimuovere lo spioncino classico che abbiamo e andremo ad inserire lui e ragazzi è strepitoso uno perché praticamente non c'è niente da fare non c'è da bucare non c'è da fare assolutamente niente perché è solo da rimuovere quello che abbiamo e inserire questo quindi non c'è da bucare la porta Porta, non c'è da fare niente eh, se ovviamente abbiamo già uno spioncino se invece vogliamo andare ad inserirlo in una porta che non ha lo spioncino ovviamente dovremmo andare a fare un buco che sarebbe il buco in cui andrebbe inserito il classico spioncino e lui ragazzi è strepitoso è composto da due parti una parte eh, che va montata all'esterno della porta e una parte all'interno della porta ma prima di farvi vedere come installarlo e come si utilizza eh, vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione allora la confezione ragazzi è questa vi dico subito che all'interno non ci sono i due dispositivi perché ovviamente sono qua fuori perché li ho dovuti testare comunque nella confezione troviamo lui la parte che va all'esterno della porta poi troviamo lui che è il display che va all'interno della porta poi troviamo questa piccola staffa che va installata all'interno per agganciare il display ma tra poco vi faccio vedere come e poi troviamo sempre all'interno della confezione il manuale eh, d'avvio veloce con anche la lingua italiana poi troviamo il cavo di ricarica perché comunque lui ha una batteria integrata eh, che dura fino a tre mesi poi in base all'utilizzo in base alle funzioni che gli attiviamo eh, il tempo può diminuire però il suo limite massimo di utilizzo è tre mesi però calcoliamolo anche due mesi ok ogni due mesi lo attacchiamo nella presa della corrente e lo ricarichiamo dopodiché per altri due mesi siamo sicuramente a posto e poi ovviamente ancora manuale di istruzioni e poi abbiamo delle viti qua abbiamo sei tipi di viti adesso qua ne vedete quattro perché le altre due sono qua perché in base allo spessore che ha la nostra posizione Porta, dovremo utilizzare le viti adatte quindi abbiamo la possibilità di scegliere tra tre misure diverse quindi questo è tutto quello che c'è nella confezione quindi veramente molto semplice perché come vi ho detto eh, l'installazione è davvero davvero semplice quindi adesso vi faccio vedere come installarlo e come configurarlo allora la configurazione possiamo farla anche dopo il montaggio possiamo farla prima del montaggio questo è indifferente io direi di farla dopo il montaggio quindi per prima cosa andiamo a montare il tutto e poi come configuriamo e lo attiviamo. Allora per farvi vedere come si monta questo kit eh, io non ho una porta con lo spioncino perché non vivo in appartamento e allora ho creato una porta in miniatura quindi supponiamo ragazzi che questa sia la porta di casa vostra eh, questo è il buco in cui era inserito lo spioncino quindi eh, supponiamo che io abbia rimosso lo spioncino che c'era appunto eh, qua in questo foro e adesso vado a montare le z viz di P2C allora per prima cosa dobbiamo andare a inserire la parte con il campanello e la videocamera quindi quella che va all'esterno qua dietro abbiamo anche il biadesivo 3M che potete scegliere se eh, utilizzarlo o no ma non è obbligatorio utilizzarlo eh, quindi lui qua davanti vedete il pulsante del campanello dopodiché ha la videocamera perché lui questo spioncino è in grado di riprendere anche al buio ovviamente e poi qua da parte abbiamo il microfono perché eh, oltre che vedere possiamo direttamente interagire con chi e al di fuori della porta ragazzi è strepitoso come funziona questo spioncino smart della EZWiz allora andiamo ad inserire il cavo nel foro con lo spinotto che poi andrà collegato al display vado ad inserire la parte con la videocamera e il primo passaggio è già fatto cioè ragazzi eh, vedete che in un attimo ho montato la parte che va all'esterno dopodiché vado a girare la mia porta, facciamo finta che sono passato dall'altra parte della porta e bisogna montare questa piccola staffetta che abbiamo all'interno della confezione. Bisogna far passare la spinetta che va collegata eh, poi al monitor e a questo punto dovremo solo andare a inserire due viti qua che vanno poi a fissarsi direttamente nel filetto che c'è eh, nella parte che abbiamo inserito nel foro che abbiamo nella porta quindi non dobbiamo bucare assolutamente niente questi fori qua ci sono se uno vuole fare dei buchi in più ma non sono necessari ragazzi non dovete forare assolutamente nulla quindi a questo punto non resta che andare a eh, mettere le due viti eh, come vi ho detto per fissare questa staffetta quindi vado ad inserire ed avvitare perfetto abbiamo fatto il montaggio della staffa che sosterrà il nostro display a questo punto ragazzi eh, prima di andare a collegare la spinetta eh, qua eh, dietro al display andiamo ad attivare questo kit dp2c di EZviz. allora come al solito per fare l'attivazione dei prodotti EZviz basta il cellulare e la sua applicazione dedicata che si chiama appunto EZviz, che è compatibile poi con tutti i dispositivi che andrete ad utilizzare eh, nella vostra abitazione di questo marchio quindi che siano videocamere di sorveglianza, eh, videocitofoni, cioè tutti questi prodotti si integreranno eh, in questa applicazione quindi avrete un ecosistema, chiamiamolo così, eh, tutto in un'unica applicazione ed è fantastico perché con un clic avete davanti a voi tutte le videocamere di sorveglianza, eh, i videocitofono in questo caso anche lo spioncino smart quindi come abbiamo detto vado ad aprire l'applicazione Z. che io ovviamente ho già scaricato perché ho installato praticamente eh, tutto nella mia abitazione con questo marchio eh, andremo a cliccare il tasto più in alto a destra e andremo a selezionare spioncini a questo punto andremo ad inquadrare il QR code che c'è dietro al monitor quindi una volta inquadrato in automatico vedete dispositivo aggiunto lui eh, o meglio l'applicazione ha già rilevato il dispositivo quindi a questo punto eh, gli andiamo a dire il dispositivo è acceso in questo caso è spento perché comunque io l'ho già configurato e eh, non lo vado a riconfigurare ma nel caso lui fosse stato acceso e per accedere ragazzi è semplicissimo basta tenere premuto il tasto qua sul fianco vi farà selezionare la vostra rete wifi domestica inserire la password della vostra rete wifi e a posto il dispositivo è connesso questo ragazzi semplicissimo come con tutti i prodotti e z -Viz. Quindi una volta fatto questo non ci resta che andare a collegare la spinetta qua dietro al display. Tanto è semplicissimo anche questo passaggio. Bisogna solo appoggiarla e andare a spingerla. Ci sono i segni guida che ci danno appunto la possibilità di non sbagliare. Quindi vedete. Ok, già fatto, a questo punto vado ad accenderla, per accenderla c'è il tasto qua sul fianco, basta tenerlo premuto un po', poi un'altra cosa che voglio farvi vedere è che questo display ha qua un slot per micro SD, perché? Perché questo spioncino smart è in grado eh, anche di fare dei rilevamenti di movimento, quindi oltre a registrare quando qualcuno ci suonerà al campanello possiamo andare ad attivare anche la funzione di videosorveglianza, quindi come se fosse una videocamera di videosorveglianza è una funzione che possiamo attivare o non attivare ma se l'attiviamo quando qualcuno si avvicinerà o passerà davanti alla nostra porta eh, ci arriverà la notifica nello smartphone nell'orologio eh, in alexa nel caso abbiamo anche alexa collegato perché ovviamente questo spioncino smart come tutti i prodotti zviz si integra perfettamente con alexa eh, quindi allora abbiamo detto vado ad accenderlo, quindi tengo premuto un po il tasto laterale vedete che si è già acceso anche il led qua sotto e adesso vado ad agganciarlo per agganciarlo è semplicissimo prima si appoggia sui eh, gancetti superiori poi si va a spingere finché si sente un clack che eh, ci dice che lui ha agganciato per andare a sganciarlo basterà cliccare il tasto qua sotto ecco qua e lui l'abbiamo sganciato così che possiamo andare come vi ho detto all'inizio eh, a metterlo a ricaricare quindi andremo a scollegare la spinetta e lo potremo mettere a ricaricare nella nostra alimentazione classica dove carichiamo lo smartphone eh, dopodiché lo riagganciamo e per altri due mesi non ci pensiamo più quindi lo vado a riagganciare Perfetto, lui adesso è acceso ed è connesso, se io vado a cliccare il tastino qua davanti eh, vedete che ho acceso il display e vedo cosa sta inquadrando la telecamera, in questo caso la mia mano, ok, oltre al drone che c'è qua dietro, ma se questo fosse spento, perché ovviamente normalmente lui sarà spento, eh, per attivarlo basterà andare a cliccare il tasto qua davanti, quindi abbiamo detto che questa è la parte che avremo all'esterno eh, della eh, porta quindi andando a cliccare il simbolo col campanello, che è quello che dovrà fare la gente quando viene a casa vostra. Non suonerà più il campanello da... che abbiamo nel muro. Ma dovrà suonare questo. Quindi andando a cliccare qua. Ok, avete sentito il suono è anche molto bello. E poi, ragazzi, questa è l'altra parte interessante. Vedete che sta suonando qua e zzez, perché sta suonando e zetze? Perché se io vado a cliccare e rispondo, alla chiamata Z zviz ovviamente aspettate che adesso sblocco eh, perché eh, c'è il face id ovviamente per la sicurezza va a caricare la schermata di quello che sta inquadrando il videocitofono cosa vuol dire che io posso rispondere anche da qui quindi non sono obbligato a rispondere dal display se non sono a casa quindi posso rispondere anche se non sono in giro o posso vedere chi sta suonando a casa dei miei genitori se abbiamo delle persone anziane o se abbiamo a casa magari eh, dei ragazzini giovani quindi abbiamo lasciato a casa magari i bambini da soli un attimo quindi quando qualcuno suona eh, oltre ovviamente a vederlo nel display perché adesso vi faccio vedere che comunque adesso qua si è spento perché dopo un po' lui va in pausa perché, eh, per il consumo della batteria, però eh, possiamo vedere e vedete che è arrivata anche la notifica eh? che eh, c'è stato un movimento perché eh, in questo momento ho impostato anche il rilevamento del soggetto quindi eh, ha rilevato tutto quindi ha rilevato che ho suonato ha rilevato tutto, comunque stavo dicendo da qua posso anche rispondere direttamente, quindi posso rispondere e parlare e chi è al di là della porta mi sente anche se io non sono a casa quindi questo adesso vado a fare rifiuta e questo ragazzi è sicuramente fantastico, e qua ragazzi vedete che queste sono tutte le videocamere di sorveglianza che ci sono a casa mia eh, e sono tutte di EZViz, se io vado a cliccare su spioncino qua ho tutti gli eventi di quello che lui ha rilevato eh, durante la giornata durante la settimana perché comunque eh, possiamo andare anche indietro nei giorni e poi se abbiamo inserito una micro sd eh, sempre dall'applicazione potremmo accedere e guardare cosa ha registrato la micro sd come vi ho detto sia quando qualcuno ci suona sia quando qualcuno passa davanti alla nostra porta se abbiamo attivato la funzione di rilevamento del soggetto. Poi se io vado a cliccare qua vista live vedrò in live quello che sta inquadrando la videocamera poi ovviamente tutto va in base anche alla qualità del segnale del wifi io adesso il router ce l'ho molto lontano quindi ci mette un attimo a caricare e qua adesso abbiamo la vista live di quello che inquadra la videocamera eh, quindi ragazzi avete visto che veramente è pazzesco perché è di una comodità incredibile adesso vi faccio rivedere vado a cliccare: anzi sposto un attimo in avanti la mia porta vado a cliccare il campanello vedete che si è acceso il display io mi metto qua e vi dico ciao ragazzi eh, mi aprite la porta vorrei raccontarvi di com'è bello e fantastico questo prodotto EZ eh, eh, C'è. Cioè. Mi sono spiegato che figata incredibile che è, Cioè, altro che lo spioncino in cui guardiamo dentro, in cui non capiamo nemmeno chi c'è e poi la cosa bella è che possiamo anche parlare oltre che guardare ovviamente e non parliamo attraverso una porta ma parliamo attraverso dei microfoni, quindi anche l'audio è molto più pulito, non bisogna urlare, eh, cioè veramente ragazzi è fantastico ovviamente qua non vi posso far sentire perché poi eh, entra la mia voce nel microfono e diventa un casino incredibile, ma è pazzesco e poi come vi ho detto abbiamo anche tutte le impostazioni classiche per quanto riguarda eh, i dispositivi e z quindi se io entro nelle impostazioni la possibilità di regolare praticamente tutto come se fosse una videocamera di sorveglianza classica di EZ-Viz, quindi potremo decidere se avere o no il rilevamento eh, dei movimenti al di fuori della nostra porta, eh, regolare anche la sensibilità, vedete, da bassa, media, quindi possiamo regolarla con la sensibilità che vogliamo, eh, dopodiché abbiamo anche eh, le notifiche, quindi possiamo decidere eh, che notifiche avere vedete anche le notifiche audio notifiche col messaggio cioè veramente di tutto anche rispondi chiamata alla porta che poi con la notifica che vi arriva cioè in realtà è una chiamata che vi arriva qui noi possiamo direttamente rispondere dallo smartphone ovunque noi siamo ragazzi ovunque perché comunque lui è connesso alla rete wifi domestica e noi con lo smartphone potremo essere dove vogliamo e potremo rispondere quindi eh, anche quando non siamo a casa non c'è nessuno a casa e magari un malintenzionato suona per vedere se c'è qualcuno in casa per poi tentare magari di entrare potremmo rispondere da qua quindi per lui noi siamo a casa quindi non è che dice ah, no mi stanno rispondendo da uno smartphone no per lui noi saremo a casa quindi eh, qua abbiamo appunto le notifiche poi abbiamo audio qua vedete abbiamo audio quando è disabitato la vista live e i video registrati saranno senza audio e qua ovviamente possiamo decidere se attivare o meno quindi tutte diciamo le opzioni che siamo abituati eh, ad avere con EZviz. poi abbiamo immagine che è dove abbiamo la possibilità di decidere eh, come funzioni la videocamera a livello di immagine per un discorso anche eh, degli infrarossi di notte perché come vi ho detto al buio lei riprende con gli infrarossi quindi vedremo in bianco e nero ma vedremo benissimo quindi anche il buio non gli fa paura eh, lei eh, adatta per qualsiasi situazione poi abbiamo impostazioni dello schermo quindi potremmo decidere adesso vado a girare come questo piccolo schermo da 4,3 pollici debba comportarsi eh, non vi ho detto che lui ha una qualità di 1080p quindi un display ad alta risoluzione quindi davvero tanta roba per quello che riesce a darci a livello di qualità quindi possiamo andare nelle impostazioni e dirgli riattivazione automatica cosa vuol dire quando viene rilevata una persona lo schermo si attiva automaticamente con un maggior consumo che ogni volta che la videocamera e sorveglianza rileva un movimento lui si accende ma questo potremo attivarlo o disattivarlo ovviamente questo comporta un maggior consumo della batteria poi abbiamo la luminosità quindi potremo andare a regolare la luminosità del display adesso vado ad accenderlo potremo andare ad alzare la luminosità adesso l'ho messa al massimo vedete che si è alzata ovviamente ci vuole un attimo perché è tutto in wireless però vedete che adesso la luminosità si è alzata possiamo andare a decidere quanto lui stia acceso in questo momento impostato a 10 secondi dopodiché si spegne però possiamo andare anche ad aumentarlo ed arrivare fino a 30 secondi ovviamente questo comporta un maggior consumo della batteria per quello che vi ho detto in base alle impostazioni che andiamo a scegliere possiamo arrivare fino a 3 mesi eh, di durata della batteria o ovviamente andremo a diminuire la durata della batteria in base a tutto quello che gli andiamo ad attivare o meno poi abbiamo luce eh, cosa vuol dire indicatore di campanello sì perché che il pulsante del campanello cioè questo è illuminato di azzurro ok se io vado a disattivarlo adesso ovviamente ci vuole un attimo il led è spento quindi non ho più la lucina azzurra intorno al campanello però sicuramente eh, quando è buio quando c'è poca luce è comodo però ovviamente anche quello ha un po di consumo eh, anche se un piccolo led non consuma tantissimo però un po' di consumo quindi dobbiamo sapere tutte queste cose se attivarle o no a me piace illuminato di azzurro eh, devo essere sincero poi abbiamo batteria in questo caso 55% di batteria eh, quindi abbiamo sempre eh, sia nello smartphone ma anche nel display perché se io vado ad accenderlo qua in alto ho la batteria quindi vedete 55% di batteria che dopo un po' va via ma se eh, vado a riattivare vedete che comunque ho ancora la batteria e qua abbiamo la data e l'ora perché comunque eh, anche nel video che andremo a registrare la micro SD avremo in sovraimpressione sia la data che l'ora perché comunque è un dettaglio importante e poi abbiamo tutte le altre cose di configurazione dove potremmo andare a modificare il wifi archivio cloud che però è un archivio eh, che non siamo obbligati ad utilizzare ma se ci interessa potremmo fare un abbonamento e avere un archivio cloud quindi oltre alla micro sd potremmo avere un cloud dove verrà registrato praticamente tutto quello che succede di tutte le nostre e ma non siamo obbligati ad averlo poi abbiamo gestione e archivi eh, di memoria in questo momento non ce l'ho inserita nel caso fosse stata inserita io cliccavo su scheda di memoria e potevo anche andare a formattare la scheda di memoria per cancellare tutti i dati che c'erano all'interno nel caso eh, volessi cancellarla poi abbiamo condividi il tuo dispositivo con altri questa è una voce interessante perché noi saremo sempre gli amministratori eh, di questo spioncino o di una videocamera di sorveglianza ZViz ma possiamo anche volere che altri possano eh, diciamo accedere alle nostre videocamere o a questa spioncino noi saremo gli amministratori dal punto di vista delle configurazioni vi dicendo ma anche gli altri potranno accedere e vedere quello che succede ed è sicuramente comodo per questo spioncino soprattutto se installato in una casa di magari dei nostri genitori anziani o come vi ho detto se lasciamo a casa magari i bambini da soli anche solo per mezz'ora quindi magari sarebbe utile condividere magari con nostra moglie o la nostra compagna piuttosto che i nostri genitori e via dicendo in base a quello che appunto è la nostra situazione familiare e dove è installato un prodotto di questo tipo quindi ragazzi avete visto con che semplicità si installa perché è di una semplicità pazzesca, eh, avete visto come si configura in maniera semplice, cioè davvero elementare come tutti i prodotti ZViz, ormai ci riescono a dare tantissima tecnologia eh, in maniera elementare, cioè in maniera super semplice chiunque è in grado di utilizzare questi prodotti, anche senza che sia un esperto di tecnologia, senza che sia un appassionato di tecnologia, cioè veramente è davvero per tutti e soprattutto per tutte le età, perché un prodotto così ragazzi come vi ho detto in casa di un anziano è tanta, tanta. Roba, perché sappiamo come i malintenzionati tentano di entrare nelle case degli anziani o come tentano di entrare negli appartamenti eh, suonando e aspettando di vedere se ci sia qualcuno o meno a casa quindi noi qua potremo rispondere e per il malintenzionato ci sarà sempre qualcuno a casa eh, cioè ragazzi davvero tanta tanta roba vi lascio qua sotto in descrizione il link di Amazon perché comunque ZViz vende direttamente su Amazon quindi vendono direttamente loro i prodotti su Amazon però la spedizione di Amazon quindi abbiamo anche eh, diciamo tutte le garanzie eh, tutta la coppia Apertura di clienti data da Amazon, che anche questo è tanta roba sotto tutti gli aspetti, quindi ragazzi, veramente incredibile. Prodotti di questo tipo in più gestiti da Amazon diventano veramente una cosa.